è tuo eh okay. Okay. beh è, è un campione cioè è un campione. Dire, non è, sì, non è campione è un campione allora vedere. obiettivo due punti arrivare a rispettare quello che dovevamo fare entro il 16 di febbraio cioè la pubblicazione del piano di informatizzazione il piano di informatizzazione prevede che eh, gli utenti eh, non debbano compilare modelli mm? la modulistica non deve più essere un modello di Word o altro che viene scaricato, compilato e trasmesso ma la normativa prevede che l'utente possa eh, sì. ciao. Ciao. <ride> possa inoltrare istanze, dichiarazioni e anche documenti quindi non solo documenti istanze e dichiarazioni direttamente tramite la piattaforma L'autenticazione eh, dell'utente con nome utente password rappresenta una firma elettronica, okay? Diventa, è una firma elettronica debole, non è una firma digitale forte, è comunque una firma che ci consente di identificare l'utente perché gliela abbiamo data noi, è come la banca che ti dà il PIN del bancomat, tu fai i prelievi e sei tu, a meno che qualcuno non ti abbia rubato il banco ma, e, tu non abbia fatto, e, e, e, e tu non abbia fatto la denuncia sei tu lo stesso quindi non potresti toglierti questa responsabilità senza fare una denuncia di smarimento di furto quindi basandoci anche su questa eh, su TAD ovviamente eh, l'autenticazione fatta in un sito web eh, utilizzando nome utente e password che l'amministrazione ti, eh, ti ha dato eh, rappresenta una firma elettronica quindi posso, eh, io dirigente, posso identificare nell'utente che mi ha trasmesso questa istanza il vero utente, cioè colui che si è qualificato. Quindi attraverso eh, quale strumento utilizzare per fare queste procedure? Semplicemente un web form, quindi il modulo web form ci consente di creare pagine eh, che contengano campi nei quali possono essere inserite delle informazioni. Eh, queste informazioni poi prenderanno la forma di una email che il sito trasmetterà al, all'ufficio protocollo e al, eh, all'utente all come prova che lui ha trasmesso questa istanza. Per cui nella mia scuola eravamo partiti con eh, le domande di assenza fino ad arrivare oggi ad una elevatissima quantità di. Eh, formulari, cioè di, di moduli compilabili online no? l'ultimo di questi giorni è stata la presa di servizio dei supplenti cosa succede quando un supplente arriva nella nostra scuola? succede che va ovviamente nell'ufficio dove c'è l'assistente amministrativo che eh, fa i contratti con, con i supplenti la prima cosa che gli viene data è un utente password per accedere al sito, al supplente e quindi attraverso quelle credenziali può anche fare firmare la cosiddetta presa di servizio, che normalmente la facevamo firmare ancora una volta in carta e poi la si scannerizzava. Eh, pian piano, un pezzo alla volta, un modulo alla volta, si è riusciti a, ad arrivare diciamo, a un buon numero di, di, di procedure, per cui eh, sempre utilizzando questo metodo vengono fatti i progetti del POF, vengono fatte le, le, le schede gite, eh, le domande di assenza... Un po' tutto, voglio dire, anche al momento si inventa, no? Cioè, se c'è bisogno di un form, basta avere un campione minimale per poterlo poi implementare di campi, di tipo campi data, campo testo, campo, testo, campo area di testo e, e, e tanti altri campi, campi, selezione, no? Campi selezione o da una lista o dai pallini che riprendi uno si deseleziona l'altro, no? E quant'altro... Quindi con questi strumenti noi possiamo, chiedere, possiamo offrire ai nostri utenti, ovviamente parlo degli utenti interni, perché gli utenti esterni per noi sono i genitori e per loro c'è il registro online per quanto riguarda l'interazione con la scuola. No? Per cui eh, l'interazione che c'è oggi sul sito è destinata esclusivamente agli utenti interni, anche perché io devo autenticarlo uno per, poterlo, per poter accettare le sue istanze e per autenticarlo devo eh, creargli un nome utente password e consegnargli queste credenziali nessuno che non appartiene ai dipendenti eh, ci ha mai chiesto di poter accedere al sito con le credenziali perché Perché non ce n'è bisogno quali sono gli utenti che potrebbero averne bisogno? gli alunni fanno le iscrizioni online sul sito del ministero quindi già quella è un'istanza telematica ma che non ci appartiene come, come, come operazione anche, e come struttura tecnologica no? per cui Basta pensare a tutte quelle carte che, che girano sulla scrivania, prenderne una alla volta e trasformarle in un webform. Ho preparato un webform minimale. Eh, tu hai lasciato la. la... Tutto lasciato. Allora, vediamo. Allora, il webform è, è come un'altra un pagina, solo che eh, può eh, contenere eh, campi eh, appunto per ricevere informazioni. Inoltre. Eh, possiamo anche controllare attraverso il controllo d'accesso quali ruoli possono accedere ad uno, quali ruoli vuol dire eh, atta, docenti eh, o non so, collaboratori, semplici collaboratori scolastici. E anche loro, oltre tutti i collaboratori nella mia scuola, che credevo che inizialmente fossero quelli più resti a usare queste tecnologie, sono quelli che invece le usano più volentieri i più restrittivi, come al solito sono i docenti che si sentono spesso violati nella loro no? ecco. ma lì basta un capo cioè un dirigente che sappia fare il suo lavoro e con una disposizione rende obbligatorio quello che lui ritiene giusto rendere obbligatorio e con una sanzione, sanzione a chi non rispetta questa obbligatorietà quindi questo è il gioco non, non, non, non, po non possiamo pensare che si crea un'applicazione un solo per chi la accetta quindi se c'è uno eh, sciopero, mettiamo online un, un modulo che consente agli utenti di dichiarare se hanno fatto sciopero, se, han se, se, se vogliono fare sciopero, se non lo vogliono fare o se non ce lo vogliono dire. Però comunque sia, devono settare di aver visto la circolare. Questo non voler dire per noi è inteso a livello organizzativo come uno che domani forse non c'è e quindi lo riteniamo tra virgolette eh, assente come organizzazione. Quindi questi web for consentono di anche di eh, gestire questa forma di dichiarazioni e, e consente anche a chi organizza poi il servizio di vedere in tempo reale come sarà la situazione. Per cui anche il fiduciario, essendo una scuola primaria, è una scuola del, del, del grado di istruzione primaria, quindi abbiamo eh, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, eh, eh, anche in questo caso gli, gli utenti riescono a, eh, a produrre le loro istanze e, e ci consentono poi di verificare in tempo reale come sarà la situazione per cui il fiduciario di ognuna delle mie 11 scuole 9 fiduciari perché 2 non hanno accettato di fare questo tipo di controlli sui loro colleghi 9 fiduciari su, su, su 11 hanno accettato questa operazione per cui monitorizzano la situazione delle dichiarazioni per sciopero in modo da poter o proporre o decidere se, ritengono, eh, se sono stati eh, dotati di strumenti decisionali di autorizzazione a decidere lo, quello che potrebbe essere l'organizzazione della scuola nel momento in cui c'è uno sciopero questa loro segnalazione perché poi i webform hanno anche tantissime possibilità sotto il profilo della trasmissione della posta elettronica no? dei risultati o, del, o della stessa istanza questo webform andrà direttamente anche all'ufficio all tecnico del comune qualora ci sia la necessità di organizzare uno scolabuso aggiuntivo questo per quanto riguarda gli scioperi, eh, poi eh, ovviamente di eh, utilità rispetto all'onware sono infinite cioè ti viene in mente una roba la fai la fai perché lo strumento è semplicissimo quindi il webform altro non è che un insieme di campi questi sono i campi che compongono questo webform e sono campi di diversa natura, il markup è semplicemente un campo testo, per, eh, di, di le, lettura, eh, posso scrivere delle cose, ecco un campo che mi consente semplicemente di, mandarlo, di mettere un avviso, un messaggio, una descrizione qualcosa di quello a fare. Il riquadro invece è, eh, sono in, è un qualcosa che raccoglie una serie di campi che può essere anche collassato o non collassato, Quindi, Spesso, quando i workforce sono molto grandi, come potrebbero essere eh, eh, le, le, le richieste, diciamo, mh, quelli destinati ai nostri stakeholder, no? Per chiedere se la scuola funziona bene, come si chiama? Questionari. No? Eh, questionari di... di, di, di del si benessere organizzativo, quant'altro. Quindi anche in questo caso sono questionari che contengono più di un centinaio di campi, Sono enormi. No? ecco ovviamente hai bisogno di, eh, di renderli collassati in modo che rimangano chiusi per poterli aprire di volta in volta che non diventa una, no. una, una, una fila no, lunghissima o pagina, paginate, le paginate. pagina con la dopo però le paginate mi buono. creano la, la, la difficoltà che eh, se eh, devo tornare indietro dalla parte io sono un maniaco del collapse, tu lo sai eh, benissimo, oh, lo e quindi fatto. in una pagina sola posso mettere 3-4 metri di... Io invece faccio sparire no? i campi perché io uso le regole. In, questo, in questo riquadro voi vedete che c'è un campo di testo visibile sì. che preleva automaticamente dall'elenco utenti il nome dell'utente e lo rende nome.cognome. Eh, esatto. Eh. No, volevo dire, prima ho parlato loro i token. I token. Allora, nella, uh, nel profilo tempo io ho, fatto scrivere, ho creato un campo in cui metto il cognome e il nome reale della persona. Io invece okay. no, da sano programmatore PHP, leggo il nome punto cognome, Ma io te lo li sotto. e gli metto la maiuscola okay. davanti. Eh, va bene, non mi interessa. Allora, <ride> siccome io lo faccio loro e loro usano i token, il tuo è molto facile, te le rimetti e te le ritrovi senza sapere nulla di PHP, perché la gente, Mario. Lo so, ma è Beh. più corretto il tuo atteggiamento, eh. io non, non resisto se ho Eh sì, lo fa così. Eh. Infatti eh, mi sono ricordata vedendo la tua privacy del pezzettino di JavaScript che ti fa tornare indietro e l'ho applicato, però non è tanto corretto. Ma Già quello lì l'ho dovuto mettere. Vabbè, eh, siamo avanti. Passo, Dunque, allora. Per quanto riguarda eh, questo campo, preleva da, da, da campi già disponibili, no? da, da, da individua, per esempio l'utente, che campi ci mette a disposizione? Il cognome e nome, creato quando è stato creato, la, la data in cui sarà bloccato mi sembra, eh, l'email dell'utente, è una cosa abbastanza interessante questa qua perché... Eh, quando prima vi ho parlato del domicilio digitale no? eh, è ovvio che noi abbiamo gli utenti tutti che hanno indicato la email nel loro campo però eh, è opportuno che sei tu a dargli il domicilio digitale cioè nel senso che ci sia un deviso cioè che ci sia per lo, perché uno potrebbe sempre dire non è vero perché da lì la mia email e così via quindi l'email ufficiale eh, gliela devi consegnare perché lui potrebbe anche cambiarsela qua nel profilo utente la email quindi se, si, se uno decide di eleggere a domicilio digitale in particolare indirizzo di posta elettronica è evidente che te lo deve consegnare e quello rimarrà sempre non certo come li vende il profilo utente che può essere comunque cambiato in qualsiasi momento. Ecco Mario, allora lui quando ti dà il profilo utente cosa facciamo? Un altro campo no, no, in no, no, tu io, scrivi dopo? No, no, la, la dichiarazione per... a domicilio digitale la io me digitale. la faccio fermare a Biro. Perché altrimenti sarebbe inutile una firma elettronica di quel tipo. Cioè io me la faccio firmare a vero perché gliela devo consegnare. Ok, però tu dopo devi essere sicuro di mandare le cose al suo domicilio. Certo, e quindi devo infatti, fare un'importazione di massa ma di queste email e non si può Non, utilizzo, nuovo, non, non utilizzo il vedere. sito. Eh, L'email che ti ho detto ah. relativa al domicilio digitale ah. è per trasmettere all'utenza documenti protocollati tramite la procedura automatica del eh, sistema di gestione documentale. Chiaro? Il sito è un accessorio eh, che tu puoi far diventare importante sotto il profilo delle, delle interrelazioni con i tuoi utenti. No? Ma quando io devo trasmettere qualcosa di protocollato, non posso utilizzare il sito okay. perché sarebbe un triplo lavoro, dovrei protocollarlo, tirarlo fuori da lì, metterlo là fargli, va, va, va, oppure metterlo in un'email e trasmettergli alla mano. Mentre invece, sempre tramite le funzionalità del sito, mentre invece avendo fornito al sistema di gestione documentale le email che risultano ad essere la dichiarazione di domicilio digitale, il sistema invia direttamente a quel domicilio eh, eh, la corrispondenza. Okay. Eh, c'è da dire che l'utilizzo della, della posta elettronica per, eh, per interagire con gli utenti lo ritengo eh, non, non, non, non buono cioè la posta elettronica non può darti le garanzie a meno che non abbiano tutti delle PEC ma la posta elettronica non può darti delle garanzie assolutamente nella comunicazione non hai né ricevuto né niente non sai se l'ha letto lei o l'insegnante o se l'ha letto suo marito non sai se il figlio gli ha buttato via l'email e quindi quello che dice non l'ha ricevuto. no? Cioè l'email non è da usare per, per comunicare, si comunica col sito, quello sì, si, da lì non va via l'informazione, è sempre lì e non si sposta da lì e quando uno fa click, quel click è registrato nei log, quindi diciamo pure che c'è anche in questo caso una specie di certificazione di processo da cui non si scappa, mentre invece la posta elettronica ha comunque dei difetti notevoli che sono appunto quelli di, di non consentirmi di dire guarda che tu non hai fatto e allora lui ti dice non ho letto cioè diventa un po' un problema non essendoci le ricevute di ritorno della posizione. quindi per quanto riguarda il domicilio digitale eh, non lo usiamo tanto nel sito ma lo usiamo invece nel, nel sistema di gestione documentale perché è lì che partono i documenti non dal sito è dal sistema di gestione documentale che escono i documenti ufficiali protocollati quindi con tanto di eh, qualità nell'informazione quindi noi possiamo usare token remoti per prelevare dal sito laddove ci siano le informazioni che ci interessano. Quindi per evitare che qualcuno mi faccia una dichiarazione falsa, no? Mario Varini chiede in token remoto cosa fa? Preleva i suoi dati identificativi dal profilo utente e non glieli, e non glieli lascia eh, modificare. Tanto è vero che voi vedete qua c'è scritto campo nascosto, perché serve a noi quel campo. Dov'è qua? Aspetta, chiudo okay. esatto uh -huh. Vedete, sono campi nascosti questi Campi nascosti che eh, no, ma scusa Mario, io ho lasciato dentro il primo Vedi che è il tente dove esce cognome nome Sì, sì, ma quello Questo è quello che fa vedere che è campo nascosto esatto. è pure il esattamente Sì Per cui, eh, sì, qua gli hai detto però che non può modificarlo, spero Sì, eh. non può modificarlo Va bene Ecco, quindi attraverso questi campi poi mi è, è successo un caso strano ehm, con Drupal 5 eh, perché il sito principale della mia scuola è ancora in Drupal 5 e rimarrà Drupal 5 perché altro non posso fare. E, m, mi anticipa di un giorno la data e non ho capito perché. No, con Gruppo 5 me era successo e l'avevo risolta e Loro hanno messo, messo anche la data come sì. campo testo libero sì, sì. per cui scrivere sì, perché succede. abbiamo notato che l'hanno notato con la presa di servizio dei supplenti sì. no? siccome la presa di servizio la, loro la, è la prima cosa che fanno dopo aver ricevuto un nome utente password l'impiegata li fa accomodare sul bancone di videlli che è fuori dall'ufficio e loro da lì fanno quello che devono fare per completare le loro istanze no? quindi senza disturbare l'ufficio e è così eh, opzioni del selettore sono avete i famosi prego avete controllato il fuso orario eh, ho controllato anche il fuso orario sì. ho, ho fatto anche che la data è quella dell'utente poi la data è quella dell'opc poi la data è quella del, PC, è quella del, del web server non c'è stato niente da fare sì. ovviamente il gruppo al 5 è un buco no è oh. il buco e sta in date di Drupal 5 date il solito modo che ci dà problemi perché non è stato da un gruppalista e eh, quindi eh, c'è un buco insomma cioè, eccola eh, c'è un buco che risolvere. dà questi problemi qua con certi documenti come la presa di servizio la data è troppo importante, è fondamentale quindi ho, ho, ho messo questo potrei anche mettere un campo che legge automaticamente la data di iscrizione della persona ma una persona può essere bloccata e ri, è ri, è riattivata perché uno mi ritorna a fare una supplenza quindi anche in questo caso sarebbe un po' così problematico quindi il riquadro è semplicemente un raggruppamento le opzioni del selettore sono i famosi ascensorini, oppure le palline che si spostano, oppure i segni di spunta che posso mettere multipli. Data, quindi data, dall'al, eh, numero di giorni, potremmo anche tentare di fargli fare dei calcoli, ma i calcoli vengono fatti dopo il salvataggio, <coughs> in tempo reale. A meno che non si attivino qualche ruler o altro, ma, ma, è dopo ma è i giorni nelle io... domande di assenza non li si può automatizzare perché se io chiedo giorni di ferro non devo indicare la domenica se io chiedo malattia devo indicare anche la domenica quindi non c'è la possibilità di essere standard in questa, in questa informazione data e ora e poi i soliti campi di testo vedi che non ci sono è il campo numerico in questo modo sì, io ho messo campo numerico. si può evitare che qualcuno scriva delle lettere e così quindi c'è un controllo sulla, sulla sull'inserimento, comunque forse ci fatto un controllo. Nel campo, email, nel campo email si gioca la partita delle email che vanno spedite, che vanno indirizzate all'uno o all'altro ufficio. Posso eh, aggiungere n indirizzi di posta elettronica, cioè posso mettere tanti quanti voglio. Normalmente si mette l'indirizzo email dell'utente che ha fatto l'accesso eh, e eh, l'indirizzo email eh, di destinazione del documento nella scuola. Quindi all'atto del salvataggio il sistema spedisce un'email all'ufficio e un'email al dipendente che ha, promosso, che ha fatto l'istanza. Possiamo anche dire che Drupal ma anche WordPress sarebbero già pronti per, per accogliere istanze se noi non fossimo così particolarmente no? maniaci nella precisione. Basta fare il modulo contatti. Cioè, il modulo contatti contiene un'area di testo in cui uno può scrivere anche se non ha campi data cioè se io volessi semplicissimamente realizzare un'istanza tramite la quale gli utenti possono fare una domanda d'assenza, gli metto un campo di testo che me la scriva lì chiedo ferie da giorno a giorno per numero giorni non c'è bisogno che magari complico quindi se uno vuol partire anche in modo semplice senza dover fare grosse capriole di campi da, da, da, da, da, da attivare magari un po' alla volta si potrà fare no? può anche semplicemente utilizzare il modulo contatti il sì, poi vorrei... modulo contatti preleva eh, in modo indelebile eh, l'identità del, del, del, del dipendente dal, dalla, dalla scheda uh, di, uh, dalla scheda usa sì. insomma, da, dalla scheda dell'utente dal profilo utente per cui per uno che non ha grosse eh, esperienze nel costruire queste cose gli basta anche il modulo contatti perché quello è già sufficiente per trasmettere un'istanza, una dichiarazione eh, riconducibile a chi l'ha fatta. Quindi non è che, che, che si debbano inventare cose particolari, i nostri CMS, WordPress compreso, sono già dotati di tutte queste procedure. Allora, poi eh, lui, eh, qui c'è anche la possibilità di personalizzare le mail che mando, perché probabilmente le mail che mando alla segreteria ha all dentro tutti tutti anche i campi nascosti, quello del e così. Bene, Se vai, modifica, qua. Eh, esatto. vai in modifica, sì, va va, alimenti all'utente. No, allora. no, ma va sì. vai in modifica. Lì addirittura puoi dirgli mm -hmm. quali dei campi che tu hai introdotto puoi messere, per apparire nelle mesche arriva e può essere diversa da quella che mando in segreteria rispetto a quella che rimando come proprio l'utente. Se vai giù, eh, qui vedi, includi questi valori, tu puoi decidere quali valori, quali campi includere in una o nell'altra. Ad esempio, sicuramente, se il seno su, su escludi i campi vuoti. Eh? No, non arrivi. Poi, la possibilità di, eh, in HTML, piuttosto che l'altra, ad esempio, se una scuola come la sua ha tanti plessi, probabilmente le medie di aree sono tre. Una alla segreteria, alla persona che in segreteria gestisce, una come copia a chi ha fatto un welfare e sicuramente un'altra fiduciario che magari gestisce un po' le cose. Senz'altro vi è di questo aiuto il no? fiduciario, Mario. Stavo guardando dove hai messo la cosiddetta firma digitale, no? Sì. Che forse possiamo questo. cambiare e eh? le firme elettroniche. Sì, meglio, firme no? Anche qui li vedete i due token che mi fanno venire fuori per i dati del, dell'utente che è presente in sito che sta compilando. E della data. di e della data, esatto. Con molta tranquillità. Il web form compilato venga spedito come allegato PDF, dalla mail. Può esserci che ci sia qualche modulo in giro di Drupal, però... Eh, è stato attuale? Non, non, non so. No, anche perché il Drupal... 6 eh, c'erano molte più possibilità in Drupal 7 hanno stretto un attimino queste cose qui perché anche gli americani viaggiano sul tuo intrisito, vedi tu un tuo email tranquillamente scritta e pulita perché la puoi mandare in HTML o con formato TXT, cioè scritta proprio ed è la tendenza eh, che arriva. L'importante è che poi ci siano i campi tutto scritto e sia tutto documentato chiaramente. Poi da qui. Quando hai tutte le richieste puoi far uscire delle viste, per cui, giusto, nelle viste tu hai la situazione giornaliera di chi ha eh, compilato il Ma non solo, io posso fare in modo che, ad esempio, questo è un webform che viene compilato e ha un titolo, giusto, ma esiste un modulo per cui io posso in automatico far uscire il titolo con il nome del tipo di contenuto e il nome di chi l'ha scritto e la segreteria è davanti a una lista che può filtrare per giorno e vedere Tizio ha fatto una richiesta di domanda d'assenza, per e l'altro l'ha fatto per quell'altro Cioè posso vi per visualizzare anche l'interno, posso ovviamente mandare le mail a questo punto Si può partire da semplice, e che, che con Sono viso. tante le possibilità che Perché il problema del modulo contatti è che non lascia traccia Cioè io non ho traccia di quello che ha scritto lì ma arriverà per posta elettronica però non ho traccia di quello che ho scritto ecco perché è utile creare comunque dei webform poi questi webform come diceva Nadia eh, cosa fanno? realizzano una serie di campi con il loro valore no? campo valore campo valore ovviamente tutti riconducibili a, a uno user ID particolare cioè a un utente particolare eh, questi campi li possiamo eh, aggregare dentro a delle viste e quindi con delle condizioni di visualizzazione, di filtraggio, con dei filtri possiamo filtrare queste informazioni in modo da ottenere poi un elenco di dati eh, a noi eh, necessari per poter fare analisi di quello che succede per poter capire magari se c'è uno sciopero chi lo fa, chi non lo fa eh, eh, in che tipo di situazione poi quando una lista puoi mettere, eh, poi addirittura scaricare i dati in vista con un file di Excel Oh, esatto, o ogni sì. vuole esattamente Basta la cosa. Noi, il valore okay. legale della, ho capito il fatto che una volta che viene fatto con questo modo sì. è riconducibile però non ha un valore legale no? il documento come no? Come no? Sulla base di è un documento è firmato elettronicamente trasmesso via posta elettronica con l'indirizzo della scuola alla scuola il cerchio è, è chiuso non c'è possibilità, possibilità di dubitare su questo argomento innanzitutto la firma elettronica è data dal nome utente password e con quel nome utente password l'utente ha potuto accedere a questa funzionalità e quando lui compila questa funzionalità il suo, il suo, la sua identità viene trasmessa insieme ai dati che lui ha inserito per posta elettronica utilizzando l'indirizzo della scuola, non quello dell'utente quindi chi trasmette, il sito trasmette con l'email della scuola, riceve chi? Riceve chi nella scuola legge quella casella di posta elettronica. Quindi il cerchio è chiuso, non c'è possibilità di intervenire da fuori, se uno vuole delle prove, ovviamente. Io ti do la prova, ho cioè i locker dove tu hai scritto, eh, c'è scritto che tu hai, fatto, hai compilato quel wifi il discorso, de, è il CAD che prevede questo il CAD prevede che la firma elettorale che l'autenticazione sull'IMS sull che tu fai è vera che le, cioè è la stessa identica cosa che tu fai con la banca ti cosa ti fai, fai con la banca? metti un utente pasto te e movimenti dei la firma, no, metti dei firma? no no no, patria, no. Parlo no parlo del banking del, dove tu sposti denaro, dove tu compri biglietti dove tu fai qualsiasi roba allora come fa? Uh, allora io posso andare in banca e dire non è vero che ho prelevato 3.000 euro dal mio conto dameli indietro cioè mm. la banca dice no bello tu sei salito col tuo nome utente password che io ti ho dato sì, sì. e questo è previsto dal CAD ed è ritenuto una firma elettronica quindi è una firma semplice che non ha la potenza della firma digitale ma che comunque riconduce all'utente all che, che ha compilato quel documento ma è il CAD che dice questo eh? cioè la, è, praticamente è la stessa filosofia della firma digitale, come fai tu a avere la firma digitale? Ce l'hai perché te l'ha data un altro, quindi è vera quella firma digitale, come fai tu a fare quella domanda d'assenza? La fai perché io ti ho dato non un utente passo, quindi è vera questa roba qua, capito? È chiaro che tu sei responsabile delle tue credenziali come lo sei del BIL del tuo banco, ma no? pari pari, come dicevo prima, se qualcuno ti ruba il banco ma ti fa dei prelievi, fin tanto che tu non hai fatto la denuncia di furto, ciò che è stato fatto dalla denuncia di furto in indietro è una cosa che la banca ti dice non te li do indietro. Perché sono stati fatti prima che tu denunciassi il furto. Quindi a forza comunque, figuriamoci, c'è cioè a forza per le banche, che sono quelli che manipolano il danaro, a forza è una anche per La privata. È una... Sì, esatto, rappresenta una... una, una una specie di scrittura privata, però lì si tratta proprio del discorso previsto dal CAD che l'identificazione dell'utente rappresenta comunque un'azione fatta da quell'utente, altrimenti non ci darebbero lo SPID, altrimenti non sarebbe neanche utile pensare allo SPID, al sistema unico per l'identità digitale, che io non sono molto d'accordissimo, comunque, perché si presta comunque a, a insicurezza nella in situazione. Se io ho un unico numero un di antepassi l'accesso a 300 siti della pubblica amministrazione basta che me lo fregano una volta e cioè, cioè, <ride> voglio dire no? questo ve lo dico perché l'ha detto il prefetto di Roma sì. ieri l'altro a, a Colombia eh, anche lui ha detto che non era molto d'accordo su questo sistema unico di identità digitale proprio perché, eh, perché si perché alza e cioè eh, diventa perché... più pericoloso il di controllo eh certo. cioè, di fatto lui dopo ha aggiunto a meno che non venga attivato un sistema fatto da aziende fatto da enti, fatto da qualcuno che si assume la responsabilità della sicurezza della transazione e allora questo è un altro discorso perché poi bisogna verificare se i sistemi che attivano queste procedure sono sistemi che le hanno attivate a norma ma a norma è dura tutti i nostri siti sono in HTTP, nessun sito è in HTTPS quindi la domanda d'assenza va in chiaro, e questa è una brutta storia, allora bisognerebbe al limite pararsi un po' trasferendo non tanto i dati dell'utente ma il suo user ID, che fuori, non sanno, che fuori non lo sanno, che non possono da fuori collegare un user ID a una persona, chiaro? Quando, è nato, quando sono nati i, i webform che, che utilizzo nella mia scuola sono nati prelevando i token, i token da, dal, dalla scheda utente quindi nome utente passa in chiaro ma mo, ci stiamo dando da fare abbiamo già preso un DNS da ruba adesso stiamo aspettando che ci arrivi il certificato e poi l'interazione penso di tirarla dentro quanto costa? Cosa, un certificato? Oh, mi hanno detto che vale tra 20-30 a 300 euro dipende da che tipo di certificato prendo io ho incaricato un insegnante a fare queste unitis eh, eh, perché non riesco più a far nulla io da solo a scuola, sempre, adesso la bella scuola bella bella bella. Bella. tu hai il tuo IP fisso nel tuo router di scuola io ho l'IP fisso nel router di scuola okay? con quell'IP fisso lì ho posizionato la porta 80 sul mio servizio il, il router si è preso la 8080 per cui non ho, non ho il rischio di, no, di che la porta faccia due servizi e, e si entra direttamente. Posso farvi vedere, o posso entrare direttamente negli archivi digitali per qualsiasi computer di ritrovo. Eh, digitale, è un mio. Ovviamente, questo indirizzo non c'è per l'utente anonimo. Il click non c'è per l'utente anonimo perché quel click c'è in un blocco che è riservato utenti registrati di un particolare tipo non tutti quei link li vediamo io, i dirigenti e gli assistenti amministrativi ma i docenti e i vitelli non vedono quei link se prova a andare su quell'indirizzo non si è autorizzato eh? non potrebbe... no, non lo vedono proprio perché l'ho posizionato in un blocco il link l'ho messo in un blocco visibile solo a un particolare tipo di utente sì, ma se si conosce l'indirizzo si può andare? Se si conosce l'IP, perché non ho, non ho ancora collegato il DNS, cioè, per cui bisogna conoscere l'IP per entrare negli archivi digitali. Però se uno conosce l'IP ma non accede con le sue credenziali, il sistema no. gli nega l'accesso. Esattamente, difatti adesso se io mi logo dovrebbero saltare fuori gli indirizzi. Ecco qua, vedi, archivio da remoto e da locale. Da locale è sull'IP sull locale, sull'IP della rete locale ovviamente. Da remoto è sull'IP fisso che c'è sul router. Per cui se adesso io clicco qua, ma se clicco qua vedete il nome della ditta che mi è, io per okay. sempre ho sempre detto che non voglio... Più. <ride> No, facciamo così un attimo, un momentino solo perché subito salta fuori il logo della vita Ehi, vieni qua subito salta fuori il logo della vita ok Fate pubblicità qualcun altro eh? eh? si vede? no dai eh no dice che stai facendo la pubblicità la tua uscita va bene allora vediamo un po' no c'è stendi ho sbagliato anche non mi è tanto pasto ragazzi dai è la giornata giusta oggi eh, eh. Io no? mi sono chiesta che cosa si pensa Ok Adesso accedo e poi vi do Prego, Ecco, questo è il problema comunque eh? Adesso attivo Questo è il problema, cioè Il fatto di accedere al server locale Interno, prevede che ci sia Sufficiente banda, ovviamente e la banda per adesso non è ancora una specialità nella mia scuola. Ecco, e penso anche in tante altre scuole. Eh? Quindi, addirittura ho due scuole materne con la pennetta, perché non arriva la DSL nel paese. E siamo in Lombardia, eh? non siamo nei, nei bassi fondi. Ecco, adesso io ho fatto l'accesso ai miei archivi digitali. Posso anche decidere di lavorare, quindi adesso vedo cosa mi ha preparato stamattina. Vai, tosta che cioè, sicuramente se stasera non lavoro, domani ho il territorio di lavoro da fare. Poi io adesso sto cercando quello che faccio di solito quando sono in giro, accedo in questo modo e lavoro. No, adesso ti riporto sì, sì. il rispondo. Certo. No, era per dare risposta sì, al discorso certo, di poter fare l'accesso anche da remoto. Ah, vedi che lenta. Uh, Comunque pian piano arriva si carica, ti faccio una domanda ho detto più volte che l'utente si loga con oh, un potente password che la scuola gli ha dato sì. noi invece abbiamo da anni l'abitudine che l'utente, cioè è lui che si inserisce non utente password e poi l'amministratore sei tu che che quello anche con il nome utente password è associato Sei tu che glielo a un'altra cosa perché lui potrebbe anche scrivere il piccolo pallino come nome utente allora no io non l'ho eh, capito io, io che sono l'amministratore dico no la vera identità mi dice, mi il vero nome utente dovrebbe sempre essere per le persone fisiche il codice fiscale per le persone eh, per, i, per, le, per le ditte la partita IVA mm -hmm. e per le amministrazioni il codice IVA questi sono i veri nomi utenti, infatti se andate su l'inch cosa vi chiede come nomi tetrico gli fiscali? Sì, dunque, cioè, non è che nome un... e cognome, eh, possono avere in c'è cioè, sì, sì. l'omonimia. Eh, c'è cioè. un errore sostanziale, che quello, cioè, ecco. in pratica tu lasci l'iscrizione uh, e monitorata, arriva no? le mail a te e tu confermi e così via guarda prima di tutto i robot cercano di entrarti da lì e ti riempiono la casella quindi è, è una sicura di quelle cose due. due, tieni presente che con il modulo pizza più un altro modulino pizza eh? più un altro modulino pizza che è un qualcosa te lo posso dire tu puoi portare un corpo solo io l'ho fatto in un sito di poste chi chiudiamo video questa video. fase qua che torniamo sul web, se no magari creiamo <ride> confusione, eh, la chiudo alla svelta, ho fatto l'accesso eh, da remoto sul web server che ho messo dentro la scuola nel che mi gestisce eh, gli archivi digitali, ecco, questo è quello che vi dicevo stamattina, il mio compito è quello di vedere la posta in uscita e la posta in entrata, la posta in entrata tipo questa Devo decidere, quindi questo è un trasmettere, anche come il servizio, va bene, è convalida. quindi io qua decido chi deve protocolare questo, questo documento e decido chi lo deve lavorare. Questa è una docente per cui è lei che la lavora, poi decido anche che lo deve firmare il dirigente per provare che l'ha visionato e a questo punto io ho completato la mia attività. Potrei anche guardare il documento. Formato EML, eh, qua ovviamente ci deve essere un lettore di posta elettronica, diversamente non puoi accedere al documento, cioè basta un outlook o un window mail o qualsiasi. Adesso aspetta la lasciamo Ecco, quindi questo è il sistema che utilizziamo noi, qua ci sono tutte le anagrafiche, vedete anagrafiche emittenti e destinatari 3368 nominativi. Ecco l'email che sono andate fuori, adesso me la guardo, non la leggo, mi va bene, mi piace faccio passare il documento, così questo è quello che attualmente sto costruendo, a breve mi arriverà il certificato per poter avere l'HTTPS, quindi a quel punto io sono sicuro di quello che mi farò, adesso come adesso siamo comunque a rischio di hackeraggio, quello è, è evidente, essendo in HTTP, magari in questa scuola c'è qualche ragazzino che ha messo uno sniffer e sono già rovinato, io quando vado in giro non uso mai il computer della scuola dove vado e uso sempre e solo il mio, la mia chiavetta o il mio router eh, portatile perché eh, è pericoloso lasciare in giro i propri dati dove possono esserci persone che, che conoscono come fare ad individuarli eh. quindi mh, giusto per vedere quali sono le, le attività che noi abbiamo messo su EFOR ben essere organizzativo, il famoso, il famoso questionario no? Ecco, quello che vi dicevo prima, l'esigenza di, di collassare nasce proprio dal fatto di, di dare un, in un'unica pagina no, la visibilità, la visualizzazione di tutte le, le componenti. Ma dopo uno può fare come vuole. Quindi vedete che qua potete fare centinaia di campi compilabili, il tutto dopo verrà letto da una, eh, attraverso o lo scaricamento di un file di, un, di, un, di un formato oppure direttamente dal sito che qualche opportunità di analisi me la dà se io vado a prendere per esempio, non so, eh, possiamo guardare, non so, proposte d'acquisto ma nessuno, no, proposte d'acquisto per dire, eh. vado a prendere proposte d'acquisto che compilano gli insegnanti dalle sedi, eh, vado a cercare l'elenco delle proposte d'acquisto di quest'anno, diciamo postare docenti stare docentiata, scelgo e a questo punto una vista vi genera l'elenco delle proposte d'acquisto che sono state inserite da, quel, da, da questo webcam. Cioè inserisci una proposta d'acquisto. Sono in formato? Forma, sono no, no, quelle che sono state inserite. Queste, uno compili tanti e poi fai invio. Quella vista. Ah, que signor. è una vista, questa qua. Se io Sì, questo di quei documenti mi ha informato. Ah, no, beh, ma vai dentro, se fai così accedi alla, a quello che hanno scritto loro. Cioè, vedi il campo quel le guarde forma con questo, compilato. Ci va. Questa è la domanda è la richiesta d'acquisto che ha fatto, se me la voglio portare a casa più di altro per colpa una protezione. Oppure posso ricasare, posso indagare sui risultati, per cui non so. Eh, ecco, facciamo, andiamo a vedere i risultati degli iscritti dell'ultimo convegno. Poi ti viene in mente, hai un convegno, hai un corso devi registrare della gente e così via. Allora, vediamo. Modello, modello, modello. Eh, cioè, seminario, modello per iscrizione seminario, vedete che ecco, questo qua era la. la l'iscrizione al seminario del, del, di una settimana fa di martedì, dell'altro martedì che abbiamo tenuto a ho 170 partecipanti Se sì, adesso voglio fare un'indagine su questo vado in risultati qua ho una lista nuda e cruda di chi mi ha scritto con i relativi IP ma son, e ovviamente sono tutti anonimi meno che, che gli utenti della scuola che si sono registrati essendo eh, autenticati quindi il sistema gli ha preso il nome utente, no? ecco. Ma gli altri sono tutti anonimi. Vado, posso fare un'analisi per esempio, posso vedere eh, qualifica, 100 assistenti amministrativi, 60 DSGA, 23 dirigenti, cioè posso fare brevi analisi, oppure posso anche scaricarlo, a vederlo in tabella, in formato tabellare, no? Oppure, e qua posso entrare in ogni singola scheda Qua posso anche scaricarmi in formato Excel l'intero database di queste, di, questa, di queste iscrizioni, no? Mi apro il database è possibile registrare le forma no? Eh beh, sì, registri con altre per, per forza Anche per gli interi allora non devono registrarsi cioè devono, non devono accedere se vogliono essere anonimi basta non accedere è chiaro che però il webform deve essere autorizzato cioè deve eh, nelle protezioni ecco qua cioè, nelle nelle, nel controllo d'accessi nel controllo d'accessi decido chi può vedere per esempio questo erano abilitati a vedere questo webform sia gli anonimi che gli autenticati No? quindi attraverso questa, questa scheda posso decidere chi può accedere o chi può non accedere a questo, a questo documento qua, allora se uno compili più volte vado in questo è il Drupal 5 ne occhio che c'è qualche differenza ne? vado qua dove c'è il modifica e qua in eh, Webform Advanced Setting dico di limitare a una registrazione per ogni utente se però ti cancellano il cookie che sta dentro, l'anonimo può ricompilare, non lo so. Cioè, e si metterà in un anonimo fa così, eh, ma cancella okay. il cookie che lui qua l'ha messo e quindi può ricompilare. Eh, il insomma, il non è il caso dei nostri dipendenti che sì, si mettono no, a cancellare no, i fuchi. Cioè, certo, noi siamo in un ambiente no, operativo che, che non è il, il... ...che deve la possibilità di far un anonimo certo. lui ti ha detto certo che ce l'hai però un anonimo te lo può compilare più volte oh, certamente eh, capito invece noi abbiamo bisogno che una persona la compili una sola volta altrimenti statisticamente mi passi i dati il... in anonimo perché una, una sì quello è un po', un po allora un, un questionario deve garantire che sia anonimo ok e eh che e che si è compilato una sola volta dalla persona, allora non ci piove, devi dare un accesso eh, attraverso un alunino, una password. Come fanno le scuole in genere? Allora, <clears throat> ad esempio nell'ultimo istituto comprensivo avevano 2000, 2000 genitori, hanno fatto so, gen 1, gen 2, fino a 3. su un foglio di Excel, in una colonna. Poi nell'altra hanno messo delle password occasionali, sai quella? La formula occasionale, di 5 numeri, ok, quella moltiplicata per 10.000, hanno divisa, insomma avevo uno, a ogni utente era associata una, una password sì. e di lì eh, sono stati stampati dei fogli, 18 poi di tutto e, e poi queste password sono state distribuite a caso. Ai, ai, ai, ai genitori. Proprio distribuzione a caso. Io non... come ho fatto con questi genitori, ho fatto il file di Excel, colonna non utente, colonna password, ecco lì che richiede è una un email, non è una fittizia, uguale per tutti, modulo PIZ e l'altro che è, è per forza te lo chiede PIZ se lo leggi, lo vedi, vai a dirgli che cosa devi importare e te lo importi tutti una volta sola senza problemi di sbaglio proprio. Devi girare il foglio di Excel e di Excel in CSU, okay. E poi te li importi tutti in un colpo solo. Apri il questionario il giorno che vuoi tu, lo chiudi il giorno che vuoi tu e, e poi già gli lascio una quindicina di giorni di tempo e poi altra cosa importante che invece vedo che le scuole non rispettano mai che invece è importantissima, è che mettono molte volte anche 5 risposte le risposte devono essere 4 o 6 sempre pari perché altrimenti l'occhio va sempre a finire nel mezzo e tu già lì hai passato il risultato ho letto anche un'altra cosa che mentre nella distribuzione cartacea per dire ok questa indagine ha avuto un valore si deve passare al 70% via online raggiungere il 50% è già una buona cosa, infatti viene ritenuto ok laddove almeno si passa il 40% dell'utenza dell perché tu distribuisci il numero X di password e poi hai il campione cioè puoi fare la percentuale del per campione che sono quelli che effettivamente hanno compilato tra l'altro webform in questo modo tu sei registrato può compilare una sola volta lui ti numera tutte le eh, le submission che ha ricevuto e hai già subito la percentuale di, di chi ha partecipato al questionario e se fai più questionari dedicati allo stesso questionario diviso per ruoli tu hai anche, anche tutto questo allora c'è anche un altro ambiente interessante da verificare che è quello dell'impostazione della maschera sì. Nell'impostazione della maschera posso decidere cosa succede dopo che l'utente ha inviato, ha inviato la sua, il suo form, diciamo, il suo modulo. Può essere rinviato ad, ad una pagina, no? reindirizzato ad una pagina dove si dice guarda che bravo, hai già inserito tutto, grazie, oppure non so alla home page, oppure, ecco. oppure eh, sempre tramite questa posso appunto, decidere la pagina di conferma che è questa oppure decide un URL di conferma, quindi posso rispedirlo in una pagina già presente del sito oppure nessuna redirezione, rimane il form lì e uno può compilarlo ancora una volta dipende dagli utilizzi che si fanno no? di questi strumenti eh, posso definire dei limiti di inserimenti, no? eh, quante, quante possono, quanti inserimenti fare totalmente, cioè se io ho un, corso da un seminario dove in un luogo che non mi tiene più di 200 persone posso mettere un limite di 200 inserimenti, in questo modo quando raggiunge questo limite il forno si chiude e non consente più registrazioni. Eh, Altro in in in campo interessante è quello di controllare quanti, eh, user, quanti inserimenti come dicevamo prima fa un utente. Limita il numero massimo di inserimenti per utente. Un utente è identificato dal suo profilo, se si è autenticato, oppure dall'indirizzo IP. E dal cookie, se è un navigatore non autenticato. L'uso del cookie è regolamentato dalle impostazioni globali webform. Quindi, se io adesso vado a vedere le impostazioni globali webform. Sì. Non ti dice niente di più Mario? Dunque. Ah beh sì, esatto. Sì, sì. va bene. Eh, no, Un'altra parte interessante del weapon sono le condizionali. Ad esempio Mario nel suo weapon, perché l'ho copiato da lui, dice a un certo punto, ecco eh, mettili nel condizionale, che la tipologia di essenza eh, quella per altri motivi fa uscire campo altro allora il campo altro esce solo se, se eh, ho posto la condizione qui è come se uno avesse il rule e ha portato di mano lui scrive il PHP voi non lo sapete fate così poi ne avevo un'altra che tipo di essenza è ad esempio qui periodo, in periodo di attività didattica eh? Lui ha messo due diverse tipologie di essenza nel suo modulo, perché probabilmente una persona può stare a casa in un periodo per più, ti, per, per, per più tempi. Testato. Allora, in questo caso, nel, nella prima tipologia è questa, o nella seconda è questa, bene, allora fammi uscire la dichiarazione prefestiva dei, dei personale ATA, capito? Così il modulo, non divece cioè escono i campi, adocca e questo il web, web, web form 7 te lo dà di default è posso non collegare il, il Webform? ecco, il Webform web è cambiato con l'ultima versione cioè tu installi Webform come qualunque no, altro no, modulo no, dopodiché no, una volta tu ti trovavi in tipo di contenuto proprio il tipo di contenuto webform e ti costruivi il tipo di contenuto che volevi tu. Adesso invece o ti costruisci tu, fai il tipo di contenuto, fai, aggiungi, aggiungi il tipo di contenuto e puoi dare il nome che vuoi, webform, questionario, è quello che vuoi, e costruirti su tutti i campi e metterti dentro i campi webform, oppure puoi usare anche pagine già preesistenti. Per cui da adesso tu hai la possibilità Inserire qualunque tipo di contenuto di campi web dove te la dà, vai e aggiungi contenuto, eh, tipo di contenuto, barra grigia a destra, tipo di contenuto, andiamo in un tipo di contenuto qualsiasi già preesistente, puoi fare quello che vuoi, ti ho dato tutta questa libertà, vai in articolo, in modifica, modifica, adesso ti ritrovi lì la voce perché tu c'è dentro vedi? Eh, Webform è quello disattivato ma se tu lo attivi tu anche lì negli articoli puoi costruire well, il tuo Webform i capita tu Webform come <ride> indicazione condizionale non si può prevedere che chi fa una determinata scelta viene collegato a un altro Webform cioè segue un percorso diverso no, quello lo puoi fare con... no perché comunque devi arrivare a un salvataggio cioè tu fai una scelta così e allora puoi dire a un Puoi dire, una volta che hai salvato il nodo, dopo il salvataggio di un nodo o dopo l'aggiornamento di un nodo, se l'utente ha fatto questa scelta, allora crea un altro contenuto con questi campi. Questo te lo puoi fare. È oh, un per, po' complessa come regola, ma lo per, puoi fare. Per non lavorare tutti come degli asini, mm. sì, dividiamoci se questo. si è in rete, quando uno ha fatto una, un modulo, lo passa agli altri. Siccome lo si tanto. può esportare? lo passa agli altri e se aggiungiamo l'eventuale le se io le adesso creiamo. faccio copia e incolla di questo codice sul mio sito sì. mi porto questo web, e già finito si sì. può scaricare? si no? può anche scaricare in che sì, senso? si ah beh si sì, sì, sì, si certamente sì, sì, di, sì, sì, cioè, di solito sei sì, lì fai copia in con e incolla oppure raggiungi lo distribuisci porta, e lo importi poi tranquillamente questo sarebbe molto interessante, a c'era ancora il problema da database. Puoi anche tranquillamente, cre puoi anche creare una reccia, cioè alcune scuole si mettono d'accordo e man mano si cominciano a scambiare questi e in un attimo si realizzano delle, delle strutture veramente eccezionali. Ecco, questo che è il welcome, c'è invece però, volevo, Mario, volevo lasciare una parola a Gloria, perché Gloria ha fatto un bel lavoro <ride> sull'assenza addirittura di la segreteria mette il segno di spunta okay, che è un istituto, il dirigente mette il segno di spunto arriva. ma lei non l'ha fatto con wifi, l'ha fatto con un tipo di contenuto normale non va, giocatore? Giocatore? No. Non, non va più il giocato? No. non va più E e questi torini? boh? andiamo la Bene. allora, allora facciamo, proviamo a fare una roba così mi sembra strano. Vabbè, senti tanto, si tocca il verone, non c'è perso un niente. E' no. Quindi... tua questa macchina? Sì, è mia. No, posso cancellare? La... Sì, sì, sì, non le pasto, tutto quello puoi. che vuoi. No, no, cancella pure Bunch, tutto. Iconologia. Cancella tutto, non mi interessa. Bene, Tanto da quello lì l'ho portato per Pietro, perché adesso alle 4 ci mettiamo in comunicazione con Pietro Cattari, che mi fa vedere... L'altro che ore sono, scusa? Vabbè, 4, 40, 3.40. 6.40, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Se Gloria spieghi un po' come hai fatto tu, perché sì, lei ha usato... Sì, perché lei non facevi ieri. <ride> eh. No, volevo portarle in 10 anni, ma proprio non ce l'ho fatta. È eh, un altro modo, lei, lei, lei lì è, è tutto completo, ha, ha fatto tutto, e non l'ha fatto neanche usando Web, tranquillamente creando un tipo di contenuto a cui ha dato il nome perché puoi fare anche questo c'è da dire che ogni campo che eh. si fa eh, eh, crea vabbè, una tabella eh, sì. no? cioè, per cui eh, se uno vuole costruirsi robe personalizzate sì. prego. può vedere per per nel MySQL come è stata creata la tabella mm -hmm. e quindi prelevare i campi che gli interessano se riesce a fare un minimo di programmazione mm -hmm. perché ogni campo è una tabella cioè non è che ci sia il nodo rappresentato nel, nel MySQL con tutti i quei campi dentro no? è proprio rotto in tanti coriandoli per cui devi sapere individuare in base al nome del campo la tabella dove sono stati per cui la tabella dirà web numero ta, id Webform for ta tali tali camp, id campo contenuto eh, valore del campo fine per ogni campo viene fatto questo questo mi consente di creare, oltre che le viste che sono comode, ma anche altre procedure fatte a mano. Certo, un database di, di truppare ha tantissime tabelle, però... 51, sono, in, in alcuni siti sono arrivato a 800, però è comodo perché io ho il nome del campo e vedo le tabelle, se succede qualcosa posso entrare anche lì. Ho oh, proprio il nome, quindi è meglio rispetto a dopo il setta più fatica a trovare il pezzo se avevo combinato che erano, insieme. erano insieme. Invece così vado proprio più sul sicuro. Cioè, faccio vedere da tutti e due i lati, sia utente eh. che. Eh, eh sì, sì. È comodo anche quello, perché lì c'è proprio un. attraverso il sito, sì, cioè ok o no ok, eh, Non è male, eh? io avrei bisogno di termini su vantaggi e svantaggi del webform per un di campo di comunità lui eh, preferisce webform perché dice che è più snello non che a risposte, tavelli, risposte, è più resistente risposte che mi dà alla fine il, se, eh, con il webform compiere un uh, documento che poi va acquisito come la gestione della segreteria, genererà un pdf. No, genererà un email. Un email. Sì. Dopo la segreteria salva il formato ml per archiviarlo. Voi sapete salvare il formato ml? Cioè, se dovete archiviare un email, come fate? Già. Ma non. Eh, cioè, deve essere salvato in formato EML perché è previsto dalla Lega 2 e il formato EML è testo puro, purissimo testo lo si salva, fa la, se, se hai il eh, client in posta elettronica ti fa la bustina, no? ti fa vedere che è una bustina, la prendi e la metti in file è già posto sono con i suoi allegati che ho dentro no? ed è un semplice file di testo. Invece con il tipo di contenuto abbiamo creato anche la possibilità di, di fare il PDF. Ve lo faccio vedere su un'assenza, siccome mia, mi permetto di farlo vedere, certo. di quelle che ho appena richiesto, magari ad questo è proprio il giorno di oggi. Però scusami, eh, eh. eh, il discorso dell'email eh, rispetto al, al, al PDF eh, è che l'email mi contiene tutti i dati relativi alla compilazione cioè quando è stato compilato la testata dell'email, il server che l'ha ricevuto anche se non è una PEC, il percorso comunque lo si vede se salvi in EML, mentre invece se salvi in PDF salvi solo il contenuto dell'istanza, ma non le risultanti che potrebbero anche eh, eh, creare garanzia della, della comunicazione, cioè aumentare la garanzia della comunicazione anche qui alla fine puoi dire al nodo quando il salvato manda email a tizio che uso la regola di Rules che è la stessa che usa quindi su quello ti do ragione su questo ti do ragione se devi archiviare digitalmente quel dato ieri diventano molto più pesanti alla fine visualizza la testata dici, no, ma devi proprio eh, se su Gmail per esempio gli dici mostra originale, eh. No, anche nel browser, e, e non la, ovviamente non la puoi modificare, no? Nel browser ti mostra l'originale, quindi tu potresti eventualmente dire salva già all'interno della zona protetta degli archivi digitali, per cui sei sicuro che non c'è nessuna modifica in quel documento perché il documento, come dicevo stamattina, non è l'atto, cioè il documento è solo la scatola. Quindi l'importante è che l'atto al suo interno sia eh, legale, sia legale come forma e come contenuto. Cioè, rimane solo il problema che è modificabile a differenza di un documento Ah beh, ovviamente, ma se ti arriva per posta elettronica come ti arriva adesso tutta l'immondizia certo, che ti arriva so, da tutte le altre scuole, che uno ti manda roba firmata digitalmente, che fai? O butti via tutto man mano che ti arriva o fai finta di crederci Perché davvero? Perché no, no, certo, eh? certo. Io spesso vado a due leggenti e me dico me senti, me ma ti rendi conto che stiamo ricevendo non documenti? E rischiamo archiviando. La, la, la, la, soluzione non la mail, email, email no, la firma è dotata di mettono dei veri giuntivi sì, sulla sì. parte no, di la No, soluzione. no, noi la email è firma è sì, semplice, sì. Eh. Sì, sì. La email sì. è firma elettronica semplice. Certo. È firma elettronica semplice. Quindi è carico Anche se non è Certo. La PEG è un'invenzione nostra, eh. Guardate sì, che era pe ci sono poche delle nazionali del mondo che ce l'hanno. Mi sono tutte in Africa, tra i 30 anni. Un basso c'era solo la Italia. Due tre nel direttorio non nell'arco sindacale, sempre i mini che ci arrivano sempre. Non c'è la stringa per poterle inserire, io le che sono roba che dobbiamo sempre da capo. Se tu salvi l'EML e la metti lì, tu sei pulito. E io la comprimo e la inserisco perché non c'è la stringa che mi permette di importarla. Bisogna no, no. avere col programma posta no. di posta elettronica. A questo punto lo devo mettere nell'albo. Esatto. Nel sì. esatto, crea una pagina e fai l'allegato. Sì. No. Tu esatto. non, non l'hai portato. Ah ma lo metti, vai in tipo di contenuto. Tanti allegati a clicchi su modifica. Tipi di contenuto e lì aggiungi le estensioni che non c'è era quello il tuo problema, se ne dimenticano tutti e quindi non eh, riparte, spesso mi arrivano in mente, eh, eh, non riesco a mettere non riesco a mettere lo zico il no, basta che tu vada e cambi e metti l'email l'unico problema lì, io l'ho notato, con l'estensione della firma elettronica se lasci tra le estensioni i txt e poi metti quella, quella della, ma Quindi se mettete quella dell'estensione della firma di posta elettronica, togliete il sì. L'hanno fatto anche male, perché non l'abbiamo capito? No, aspetta un attimo, ferma, ferma, ferma, ho già sì. capito quello eh, che, che era. Era. Tu stai dicendo una roba di questo tipo. Window, sì. il maledetto Window, quando tu compri il nuovo sistema, ti nasconde le estensioni per i file conosciuti, mm -hmm. ok? Perché. Tu da quel momento non riesci più a fare nulla. Perché se tenti di dire, adesso lo salvo in formato eml, tu fai punto eml e lui ci aggiunge punto sì. Cioè, eh, eh, è, un, è un problema, devi eh, sempre... No, ma no, Carte, eh, sì, probabilmente sì, eh, sì. quello, sì, però allora a questo punto devi togliere... andare in pannello con di una... controllo, opzione cartella, togliere, controllo, controllo, togliere controllo, la spunta sì, da... La nascondi le estensioni per fare tutto sì, sistema, altrimenti lui, eh, lui ci aggiunge punto. sempre alla fine l'estensione che vuole lui io non mi sono di di quello è un problema ma di solito io lo faccio per te fornare. usate linux non c'è questo problema eh. ecco bravo Vai dai andiamo. dai dai dai dai che no, dai devo che no. devo imparare no, so. robe nuove, dai dai dai dai dai dai dai dai dai sarà dai ma come sarà facile è sì. il primo rosa del piano che insegna al maestro no no no sì, cioè, allora, sono state qui? tutte soli per quello ah, che siamo sì. toste <ride> abbiamo imparato da lui No, sono mica così vecchio eh <ride> Eh, oh, <ride> scusate io ho imparato da te sono più vecchia di te però ho imparato da te quindi la ma te, te la ricordi è qua in questa stanza ti ricordi sì. no? no eravamo qua no Dai, adesso via online parlando. con la tua linea <ride> che cadeva ogni momento però la prima volta mi sembra che se non per stressarmi eravamo qua. Comunque una volta che è stato inviato, l'utente può rivederselo così e era, era soltanto per far vedere che è possibile anche arrivare in fase di stampa o adesso vediamo cosa verrà fuori qui. ma no, infatti faccio il salva pdf. Ah, lo scarica quindi. Sì, sì E va meglio prendere browser? bravi sì. sì Adesso lo riapriamo In modo che abbiamo già impostato anche che venga eh, impaginato E con anche tutto quello che serve per poterlo poi archiviare Appena saremo sì. pronti con gli archivi eh. Posso dirti qualcosa? Io sono eh. maniaco delle ML in questo fatto. Eh, non Lo Sai so. perché? Perché se mi arriva la ML Mi arriva un documento firmato elettronicamente quel pdf non ha nessuna firma, cioè non è riconducibile al suo autore, mai, questo Beh, è l'unico... il diciamo... fatto che c'è scritto chi l'ha inviato? No, sì, no. sì, ma è comunque un dato non, eh, non fatto dal da... Eh, sì, allora, tiriamo allora, ti bene dalla storia di anni di, di lavoro, eh sì, no. di sì, attenzione no. a tanti particolari, qui stavamo provando e dopo sì. pochi mesi che lo stiamo usando per vedere come era possibile... Cominciare piano piano ad allontanarsi dal caso. Infatti io non avevo nessuna pretesa di insegnare niente è stata no, lei. È la no, ma scusa, è un altro modo perché no? Può servire, no? Perché Comunque il dipendente quando perso, deve sì, comunicare sì. un'assenza, perché per ora l'abbiamo fatto solo sul tipo di assenza, va in tipo di contenuto, sceglie assenze e ha dei campi che vengono presentati all'inizio, dove deve individuare qual è il suo periodo di assenza come il giorno di inizio e il giorno di fine quindi quanti giorni ha chiesto in totale, poi abbiamo aggiunto questo campo dello stato di richiesta, se è una richiesta già eh, definitiva o soltanto provvisoria, perché se la fai la mattina in cui sei a casa malato non hai ancora il certificato per cui non può essere una comunicazione definitiva e allora abbiamo messo questo campo di comunicazione provvisoria nella quale eh, il dipendente malato dice Può per ora entrare. sto a casa per un giorno poi dopo ti dirò qual è il mio, il mio certificato quindi secondo fatto. invio in eh, noi in realtà abbiamo convenzionato che la provvisoria viene ignorata e viene poi sostituita da una definitiva e sarà solo sì. quella che viene tenuta in considerazione e ci sono all'interno dei campi eh, condizionali infatti se io adesso scelgo provvisoria avrò poi sotto degli altri campi che mi si aprono se scelgo definitiva, invece ne avrò eh, eh? si sì, eh? sì, puoi fare anche con sì. web sì. se scelgo ad esempio no. tu mi stavi chiedendo la possibilità se io prendo una cosa di finire in, no. in un altro documento no qua apre una zona o no? Eh. se scelgo ad esempio comunicazione definitiva poi passo nella sezione successiva e scelgo i motivi della mia assenza. Questo è una riproduzione di quello che era il nostro modello cartaceo, per cui ogni scuola si regola un po' a modo suo, appunto pare, sulle le varie modalità, a parte alcuni vincoli della norma. Se ad esempio dico che è un'assenza un per uh, salute, poi dopo dovrò dire salute ma malattia, dai ospiti ricovero e così via. Se è malattia, allora devo indicare se c'è un terzo responsabile quindi che se sono legato a un infortunio o qualcosa del genere e vedete che ci sono alcuni campi che sono obbligatori, in questo caso dico che non ho un terzo responsabile e passo alla sezione degli allegati, se ho il certificato digito il numero, se invece di un certificato l'ho lasciato dal medico di base a un'altra certificazione faccio la dichiarazione qui di che cos'è che devo allegare e eventualmente posso allegare un documento se ce l'ho è possibile anche, e l'abbiamo messo in questo campo, inviare una comunicazione esclusiva al dirigente scolastico perché magari è un'assenza di qualche permesso e vuoi che la giustificazione venga conosciuta e vista soltanto dal dirigente scolastico, allora evidenzi, nel caso di malattia ovviamente no, evidenzi che invia una comunicazione riservata al dirigente scolastico e vedete che si è aperto il campo successivo e questo testo è stato reso disponibile soltanto per il dirigente, quindi anche la segreteria quando entra questo campo ad esempio non lo vede. La segreteria poi ci ha chiesto di mettere anche questi dì due perché, campi. Perché, eh? ogni, perché. perché ogni campo può essere sì, all'interno dei, dei tipi di contenuto ogni campo può. Nelle protezioni. Esatto. Posso decidere campo per campo, campo quali per sono i ruoli che lo possono vedere, interagire, non Entra vedere. decidere. Eh, eh. come li vedo, ah, se, se vuoi Ah, sì. sì, sì. Ecco, la, se vuoi la differenza tra un web o un, un tipo di è cosa. Questa. È tutto questa. È che è, che è proprio un campo, tu puoi decidere per ogni campo chi può vedere, chi non può vedere, chi. Hai capito? Il discorso Il che ti facevo prima sui compiti svolti delle classi quinte che ho, ho pubblicato, ho reso pubblici. Sui campi comp compito svolto ho dato la visione all'anonimo e, al e a tutti, mentre invece sugli, al sugli altri campi, quelli esclusivi dei docenti, avevo dato il permesso di visione solo ai docenti, e al dirigente e alla segreteria perché magari ne ha bisogno. Capito? È questo discorso qui che separa un webcam dalla... Stavo, dobbiamo... E poi il campo per il dipendente si conclude con il plesso da avvisare per la propria assenza di nuovo.